spesso ci chiedete qual è la differenza tra un co-working e una multifactory eh, per spiegarlo in maniera intuitiva, semplice siamo qua in mezzo a un bosco iniziamo a raccontarvi la differenza tra una foresta e un bosco apparentemente non c'entra niente ma invece c'entra molto una foresta è un elemento totalmente naturale è un sistema naturale che non prevede l'intervento dell'uomo non c'è uomo è autonoma, autonoma e totalmente auto-organizzata, un parco invece un parco è totalmente dipendente dall'uomo, viene seminato all'uomo, viene creato all'uomo, ma viene anche mantenuto all'uomo. Senza l'uomo il parco non esiste. È l'uomo che passa sui prati e li, e li falcia, è l'uomo che pianta i, pianta i fiori, è l'uomo che decide quali alberi devono crescere dove. Il bosco è un po' una via di mezzo. Il bosco è un elemento sì auto-organizzato, sì eh, selvaggio, selvatico, però è iniziato dall'uomo. Quindi l'uomo che inizia un bosco, è l'uomo che decide quali specie piantare, anche se poi dopo queste piante che vengono messe in terra dall'uomo dovranno cavarsela da sole. E dopo un certo periodo di tempo, 5 anni? No, 10 anni no, 20, 30, 50 anni, la sussistenza del bosco sarà totalmente Ehm, lasciata al ciclo naturale. Quindi l'intervento dell'uomo è solo nelle fasi iniziali. Quindi la foresta è totalmente auto sin dall'inizio, il parco è totalmente in man nelle mani dell'uomo, il bosco è iniziato dall'uomo, coccolato per un po' all'inizio, e poi dopo automaticamente organizzato. Se noi pensiamo ai modelli di organizzazione del lavoro condiviso, c'è qualcosa di simile, da un lato abbiamo eh, il modello simile alla foresta, che è la corte artigiana, le vecchie corte artigiane di un tempo, lì non c'era nessun, nessun sistema preordinato, non c'era nessuna eh, idea a priori, c'erano delle persone che si erano trovate eh, per affinità elettiva ma anche per caso nella stessa corte e si organizzavano e si aiutavano. E quindi costruivano un sistema di mutuo aiuto che però era totalmente spontaneo, senza nessun progetto alla base. All'altro lato totale c'è invece il, il, il modello del co-working che è più simile al parco. Un co-working è un sistema in cui certe persone si eh, aiutano, certe persone collaborano, certe si creano comunità, ma eh, dall'alto c'è una struttura che mette in atto costantemente una serie di eh, azioni perché questa comunità stia insieme, quindi c'è eh, un, un popolamento della, eh, della, del coworking, c'è la, la proposizione di eventi costanti da chi gestisce il coworking perché le persone possono andare d'accordo. E quindi è proprio come un parco: c'è bisogno di una manutenzione continua. La multifactor si situa esattamente a metà, perché viene iniziata da un gruppo di persone viene iniziata eh, con un progetto quindi viene iniziata seguendo un modello, viene iniziata seguendo alcuni, eh, alcune mh, metodologie, anche alcune tecniche eh, alcuni strumenti vengono messi in campo per assicurare che una multifattoria parta, inizi e si sviluppi all'inizio bisogna anche starci abbastanza dietro, bisogna aiutare la comunità a insediarsi e a svilupparsi, ma poi man mano che la comunità eh, si radica sul territorio man mano che alcuni meccanismi diventano automatici l'intervento esterno diventa sempre meno quindi la multifattoria è esattamente simile a un bosco è qualcosa che viene iniziato sì dall'esterno quindi non si autogenera proprio totalmente come da un magma casuale ma viene iniziato da qualcuno seguendo un modello appunto il modello multifattoria ma poi dopo pian pianino diventa autonomo a diventare una struttura totalmente autoregolata quale non c'è più bisogno di nessun intervento dall'esterno perché le cose vadano